Buonasera a tutti, questo è il nostro quarto episodio di Gimplotti E eh, stasera di cosa parleremo? Io già ho in mente un'idea Parleremo di Chipmunks no. Allora come al solito in democrazia scegliamo eh... Ah, no, uno mi dice a me. Eh. Come al solito <ride> in democrazia abbiamo una penna. Una penna. In democrazia. Eh, tanto io vado <ride> veloce perché so cosa scrivere. Ah vabbè. Io pure. Lei pure. Io metterò il complotto dei Chipmans. Ah scusa. No, ah, mi no, sa che mi fa Devi dare, exactly. Sì, però anche quello mi fa comodo. Grazie. usi oh, sì, come appoggiatore. Certo. Scetto. Voglio vedere come scrivi scetto. <ride> La mia è una tipica del complotto moderna della, moderna. moderna, della nuova generazione. Posso, se, Perché l'altra volta non abbiamo... No, scusa, sono più vichingico. No, il mio credo sia sempre old school. Il mio è new age. <ride> no, è, me è una cosa molto vecchia. Non so nemmeno che materiale si trovi su... Non è che è come quella dell'altra volta, vero? No, la cosa si sì, mette, avevo pensato, ma lo no, Poi Per questo esce sempre... Mentre mio... mescolo, mi dai un numero? 3 mm, 3 Number 3 Number 3 Come avete notato questa volta abbiamo migliorato la grafica cioè. per noi <ride> Beh. perché ogni, non so se voi avete notato nei video precedenti ogni tanto noi toglievamo lo sguardo dalla camera principale perché avevamo le, le parole scritte accanto al televisore E questa volta abbiamo fatto questo nuovo arrangiamento, vediamo come viene quindi 3 1 2 3 Questa è la, la mia la mia, questa qua cartacciata così. Forse la mia? No, oh, ci avevo pensato. 11 settembre, Mia! Cioè... <ride> da notare. Da notare. 9 11 0 no, 11, 11, no. 11 settembre avevo no, pensato la stessa cosa mm, sì. <ride> io ci avevo pensato oh. Vabbè, siamo stati ispirati dalle da puntate precedenti eh, io ci avevo pensato però ne ho scelto un'altra eh, era semplicemente il 5G il 5G, 5G. semplicemente il 5G eh. eh sì, molto new però l'11 settembre ragazzi ci avevo pensato quindi sono felice che l'avete che tra l'altro l'avete scritta entrambi quindi sì, c'era tipo sì, sì. può... due terzi le possibilità <ride> di prendere eh, l'11 vale. <ride> <ride> settembre dai scrivi tu perché okay. hai la calligrafia migliore Migliore, migliore. Okay, sì. Io direi sì. esplosioni Controllato Hai capito perché? Sì, sì, penso Esplosioni così. controllate Superstiti Kamikaze ah, Al-Qaeda Allora, mettiamo Al-Qaeda Al-Qaeda eh. Però facciamo uno strappo alla regola Al-Qaeda corrisponde anche per Bin Laden Giusto Crollo Crollo Io direi morti Aereo no, ragazzi, aereo. aereo Aereo è la prima parola che dici. Bush? No, sì, mm, sì, sì, Bush, sì, sì, Bush. Bush. sì, sì, bellissimo, Bush. Io purtroppo all'epoca ero un pochettino piccolo quindi ho ricordi. Eh, beh, Io andavo alle scuole medie, non me lo ricordo, andavo eh. alle scuole medie. Sono nove. Sono perfetto. Uh, Magnifico uh, ragazzi. 3. Nel frattempo noi cerchiamo un video. Eh... Vabbè, ok. E noi ci riscriviamo le parole qua e ci rivediamo tra un secondo. Allora c'è questo canale dell'Express Yao, tanto materiale interessante. Diciamo specializzato. No. 11 settembre, crollo Tori gemelli. Mm -hmm. Le leggi della Visa non valgono. Questo è il nostro video. È un po' più lungo del solito, 20 minuti. Qualora noi finiamo le parole prima che finisci il video, che finora non è mai successo, credo. No, mai. No. no. Ovviamente no, ci siamo cioè, avvicinati. Non... Ci siamo... La terza Sì. E ovviamente interrompiamo prima, eh sì, e vediamo che succede. Ovviamente, come sempre, non abbiamo visto il video e eh, i sciottini che rimangono li... Beh era il perdente. Il perdente. Sì, che, che finora sci... ricordiamo, due volte ha perso il signorino e una volta ho perso io per... Io Vabbè. ancora mi salvo per il mio vero. Negligenza. Facciamo right. partire? Ready? Yeah. Il dibattito sul crollo delle torri gemelle. CORLONA eh, eh, eh, eh. la prima riguarda il motivo che avrebbe causato il cedimento iniziale del blocco superiore di ciascuna torre, la seconda riguarda il motivo che avrebbe causato la distruzione completa delle due torri. Dopo... Questa venne infatti chiamata la teoria del pancake, o teoria delle ciambelle. Sa il è alla teoria che una teoria di pancake? dire che come là sur un plancher, oh, un plancher a cédé, sapevo, Puis cascade, mm -hmm. mm -hmm. qu Questa teoria, però aveva un grave difetto, mm. poiché si dimenticava di spiegare come fosse avvenuto il crollo della struttura centrale delle torri gli esperti inoltre fecero notare che il carburante degli aerei sviluppa un calore estremamente più necessario Aeree. Aeree. Aeree. Non sarebbe stato quindi sufficiente per distaccare le traverse dei pavimenti dalla struttura esterna. In in fact, uh, the fires, the suddenly the column um, la Prima Ma che penso che andrà da qualche con parte questo discorso, non eh? Però un kind of Ted Il <ride> <ride> mister sostiene inoltre che gli impatti degli aerei causarono il distacco della protezione antincendio dalle traversie d'acciaio io the New York Times. I ragazzi, non When the sto ah, between the 94 e il Ma penso che queste McIntyre McIntyre non ci saranno Beh, dai, un più di 20 minuti, dai. fa tutto così da No, cioè, no, no, no, no, no, no, delle no, no, no, ma non c'era molto shaking, il suo e era ancora là dopo l'impaccio di at a glowing screen. Hai un piccolo knickknack su se stessi. E quindi puoi iniziare dalla filastrofona. Piccioni sua moglie e di suo McIntyre si trovava proprio sotto il punto di impatto. Se le sue fotografie non sono nemmeno cadute, perché mai la protezione antincendio delle traverse avrebbe dovuto staccarsi a causa dell'impatto? in secondo luogo non esiste nessuna prova che gli incendi abbiano bruciato a temperature sufficientemente alte da indebolire seriamente l'acciaio con o senza la protezione antincendio. io altro giorno per fingere un uovo mi stavo un la mano e sono stato accontato tipo mezzo secondo è anche poi mezzo secondo io ho bruciato la felpa. Facciamo were... no, la ferpa. Like eh, la ferpa. Era un uomo. Eh, ma perché si incendiava l'opera? Perché si incendia. l'opera? non lo sapevate. Nella sua simulazione al computer, il NIST dice di aver riscontrato, nelle torri gemelle, temperature di oltre 1000 gradi centigradi. Il NIST, però, stranamente, non ha mai permesso a nessuno di verificare il modello usato per la simulazione. <coughs> non sono state trovate prove decisive che gli incendi che hanno preceduto i crolli siano stati abbastanza gravi da avere conseguenze significative che portassero ad un indebolimento della struttura d'acciaio. In altre parole, lo stesso NIST ammette di non poter dimostrare la propria tesi. In sintesi, i fatti sono questi. L'acciaio fonde intorno ai 1500 e gradi c centigradi. Un ammorbidimento dell'acciaio può iniziare intorno a 600 ⁇ C. Fatta eccezione per tre punti isolati, il NIST ammette di non aver trovato prove di temperature superiori a 250 ⁇ C, che è meno della metà della sì, temperatura so, necessaria per, per iniziare ad indebolire per... seriamente l'acciaio. Se Ci sono invece non diverse ciole. prove che indicano come le temperature necessarie di indebolire l'acciaio non siano mai state raggiunte per un tempo ma. prolungato. La prima è che un gruppo di 16 persone è riuscito ad attraversare la zona dell'incendio, scendendo dai piani superiori senza che ovviamente nessuno restasse bruciato. Uno di loro è Brian Clark. Quando 78, ma era e non up un other side è of the wall like detto, it wasn't eh? eh? right so 74 floor when we got down that far normal conditions the lights were on fresh air coming up from below prova no, no, regina la scala in quel punto della torre deviava ah, verso l'esterno Vi sono poi queste immagini termografiche, riprese da una telecamera ad infrarosso, che indicano temperature molto più basse di quelle necessarie ad indebolire l'acciaio. Questa è la torre nord, ripresa dal basso, di cui si intravede la silhouette. Sono le 9.18, è quindi passata circa mezz'ora dal primo impatto e la temperatura non raggiunge mai il colore giallo, cioè... Il fenomeno, ipotizzato dal NIST, è noto come espansione termica. Se si, si immagina, si immagina, immagina che si le traverse siano state beh. costrette beh, per starci verso il basso della struttura mentale. che le sosteneva, Bravale. vuol dire che le traverse erano più deboli. Ma una forza ben maggiore del loro peso deve essere stata applicata a queste traverse perché riuscissero a piegare la struttura fino a spezzarla in quel modo. Dai, ondungue, dai! Welcome back. Welcome back! Dunque ragazzi ovviamente eh, per non annoiarvi le parti in cui abbiamo bevuto nel video precedente le abbiamo un po' accorciate eh, e ne abbiamo trovato un altro sempre di 17 minuti eh, in cui dice 11 settembre 2001 un attentato fatto a Tavolino. Eh, ovviamente le prime due parole è aereo e crollo non, non saranno ripetute. Ovvio. Lui è già sotto di due e... È... Sank. prima di entrare nel merito del confronto ancora acceso tra complottisti e nonne ripercorriamo le ore e passaggi cruciali dell'11 settembre 2001 bello l'hashtag eh? <ride> perché sotto il bambino 46 di quel martedì il Boeing 767 dell'America Airlines volo American 11 partito alle 7.59 dall'aeroporto internazionale Logan di Boston verso Los eh, Angeles ci mancano le coordinate geografiche si schianta alla velocità di circa 790 km all'ora contro la Torre Nord del World Trade Center di no, New York penetrando tra il 93 e il 99esimo dei 100 10 piani per il eh. alto 417 oh. metri chiarissimo 7 7 7 7 7 7 17 minuti dopo alle 9.00 Boeing 767 Volo United 275 con a bordo 56 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio decollato alle 8.14 sempre dall'aeroporto internazionale Logan di Boston e sempre come destinazione Los Angeles colpisce la torre sud del World Trade Center tra il 78 esimo e l'84 esimo piano e alla velocità di 950 km. Magari! Ah. Ecco io! Giorgio Bush, eh, dalla Reggio 5 visita alla scuola... Dai, dai, dai, dai! Non ci credo. Si vai a apposta, se vuoi. No. Perché vuoi Per cortesia. non no. e la visita alla scolaresca prosegue si vede che faccio abbastanza cagare no no, no lui era alle 9.37 partenza con airlines volo american 70 invece l'hashtag hashtag buffo del fatto. alle 8.20 da ah, so. fatto. A washington destinazione <ride> los angeles con 58 passeggeri e 6 membri Scusa. del Scusa. Contagio, impatta contro la facciata ovest del pentagono ad arlington alla velocità di circa 850 km all'ora Secondo me sanno anche quanti peli nel sedere aveva il pilota del terzo aereo. Alle 9.59, poco meno di un'ora dopo l'impatto, la torre super World Trade Center inizia a crollare verticalmente, innalzando un'immensa luce. Crollare piccola. però, è un'inflessione di crollare. Ah no, no, scusate. Controlla, controlla. Crollo già abbiamo fatto, ho sbagliato. Sì, guarda. Sì. Alle 10.03 il Boeing 757 dell'United Airlines, il volo United 93 partito dall'aeroporto di Newark a New York. Oh, oui, oui. Parce que tu ne 44 passeggeri a bordo e 7 membri d'equipaggio si schianta in Pennsylvania in un prato tipo One Eternity Later One Eternity Later 47 piani l edificio spiegato di cui ne nessuno mai, mai parla che ospitavano oltre gli uffici di società finanziarie e assicurative private anche uffici governativi come l'OIL, il New York City Office of Emergency Management al 23 piano che doveva predisporre. ma più non mi interessa che eventi emergenziali sai che c'era l'ultima volta non lo so non mi, non mi importa c'era stoca c'erano <coughs> loro colleghi c'è cioè un po' di tatto del nemico di colin powell allora segretario di stato dal perù nei quattro attacchi sono morti 2.996 morti? ok danno oh, un ah. qua Dal suo in Afghanistan nel 2015, il controllo dei talebani, il principe del terrore, già ricercato numero uno dall'FBI, aveva ideato, finanziato e organizzato gli attacchi. È stata la più grande e costosa inchiesta della storia dell'FBI. Massimo Mazzucco, regista del film, documentario. La nuova regista documentario è stato ufficialmente. Da anni invece il gruppo di lavoro che si raccoglie intorno al sito 11 settembre.info e al giornalista informatico Paolo Attivissimo Giornalista informatico! Abbiamo raccolto il loro lavoro più aggiornato e abbiamo messo a confronto le loro conclusioni sullo scenario Beh. di un eh, allora, e sugli allora forti. forti. Forte. Lo scenario della cospirazione. E sti si! E Nord-Est è che proprio per quel giorno il NORAD, Comando Difesa Aerospaziale del oh, Nord America, tipo... aveva predisposto una serie di esercitazioni e si è trasportato buona parte dei caccia disponibili sull'Atlantico, in Canada e in Alaska. Il, il Canada esiste! Tipo come il Mediterraneo esiste. <ride> Ci si domanda chi abbia autorizzato queste grandi esercitazioni che hanno indebolito la difesa americana fino a renderla Vero ragazzi, io andavo a spolementi, ragazzi, non hanno autorizzato di un imminente attacco terroristico con aerei dirottati. Ebbene, sì. Inoltre il generale Myers e il generale Heller. Facciela le esercitazioni fu dato soltanto 10 e 10 minuti quando ormai tutti e quattro gli aerei militari avevano portato a termine la loro. perché non ci sarebbe bastata la batteria? Aereo commerciale e non era certamente in grado di compiere le manovre proibitive che sono state osservate sui radar dai controllori di volo. Ma che ne sai? E quindi? Io mi ricordo che erano gente che... I presunti dirottatori inoltre erano considerati dei pessimi allievi dai loro istruttori di volo Che Beh. li ritenevano incapaci di volare da soli persino con i piccoli aerei d'addestramento mm. Avranno stato fra il simulato, ragazzi Per volare sopra il cosiddetto corridoio dell'Arson Ma il permesso gli venne negato perché il pilota era ritenuto incapace di volare da solo Ma loro non dovevano volare per... Una... Dovevano cioè, La lo scopero schianare. si sul fianco <ride> del Pentagolo, Mentre l'unica immagine disponibile è quella di Abdullah Zi Salomari e Mohamed Alta che si imbarcano da un volo diverso, in una città diversa, all'alba dell'11 settembre. L'alba del giorno dopo Non è l'alba di quel giorno. Nel 2005 viene rilasciato questo video che ritrae i dirottatori del Pentagolo, volo American 77, mentre passano i controlli all'aeroporto di Washington. Ma la data non è impressa per cui il video può essere stato girato in qualsiasi altro giorno, mese, anno prima dell'11 settembre e poi non sono immagini a scatto la ripresa è continua, non compatibile con quelle dei sistemi di sorveglianza dell'epoca quindi? No, non capito di non capito da 16 anni no. gli investigatori americani non hanno diffuso alcuna altra immagine di uno solo dei terroristi con la stampigliatura che ne fissi data e ora del passaggio in uno dei tre aeroporti di imbarco degli aerei dirottati si no. mi arriva a un punto quello eh. del volo American ti che il pentagono era danneggiato trovato ma requisito quello del volo United 93 oh, l'API non diffuse mai i dialoghi nonostante le famiglie del secondo me appunto è come non il, il Pokémon che ha che attacca per lui che è allora lui. ci stordisce le informazioni. E I avrebbero perdonato perché non sta dando la sua spiegazione, sta, sta dicendo cose. Quando da volo American 11 Mohamed Atta. Giusto. <ride> convincente come no. Oh la bomba, state, state, state trasmesse da chiunque, da qualunque posto e non offrono alcuna prova che i dirottatori fossero realmente a bordo degli aerei e trottati. qua siamo ragazzi preparati di... c'è inoltre il problema delle famose telefonate con i cellulari confermate dagli stessi rapporti dell'FBI approfondite ricerche hanno dimostrato che quelle telefonate non possono essere state effettuate dagli aerei in volo a causa della velocità e delle quote a cui volavano gli aerei in quei momenti ci si domanda quindi da dove siano state fatte quelle telefonate e che fine abbiano fatto veramente i passeggeri allora non so non erano lì, non ho capito. Vabbè, eh abbiamo qui. finito. Allora, noi siamo ovviamente rimasti un po' delusi dai uh, video che abbiamo visto. Intanto, sì. facciamo qualcosa di più di più: complottare esatto. Intanto, controlliamo i punti. Lui oh. ne ha fatti tre. Lei uno, quindi... No, io due, io due. Ah, ah due, sì. scusate, quindi... Quindi tu te ne devi bere i rimendi quattro, però uno me lo bevo io. Perché io voglio bere? Cioè, non ho capito. Io ho controllato, ho scritto io o bevo io? Vabbè dai, allora uno, lo, lo bevo tu? io e due devi tu, te li bevi Io tu. me lo voglio bere. Uno. Perché sei perdente. Salute. Saluta, a me non ci no, consoliamo. veramente perso. Ci consoliamo. <ride> allora, prima faccio un superstite, Esclusiva oh, awesome. finisci là lo trovo bene subito o lo trovo sosseggiato? No, vabbè, no, no, no, no. dunque, io, io vorrei fare. io avrei solamente i tuoi commenti. Io non, come noi, nessuno di noi insomma, non siamo esperti di ingegneria civile, eh, non siamo esperti di complotto, anzi, al contrario. Uh, diciamo per quanto riguarda la prima parte del. Io direi di skippare il primo video totalmente. Ok. skippiamo Senza il primo video. Lo secondo... perché è molto tecnico, molti punti in cui boh. Può essere, non può. E poi non portava comunque sia a niente. Ma nemmeno il secondo video ha portato a niente. Nessuna conclusione. No, no, nessuna conclusione, non abbiamo capito nulla di sto complotto dell'11 settembre. Ma la cosa peggiore no, è che l'ultimo video è di 11 mesi fa, cioè, stiamo parlando di 10 <ride> anni, 11 anni fa. 11 mesi fa è vero, cioè molto recente. Eh, avrebbe potuto fare più ricerche, chiaramente. però eh, <ride> come è il risposta. Video, da come è finito il video, capisco i punti di sospensione nel titolo. Esatto. Cioè, perché non, non finisce, ti lasciano la sospensione. Esatto, perché c'era scritto dai complotto in settembre. Complotto. Per... che cacchio che c'era scritto manco? Ora io è faccio un cazzo. Ma io pensavo che i punti di sospensione erano perché non c'entrava il titolo nell'interfaccia nell di. Ma no, guarda, no. no, a quanto pare è perché anche loro non sapevano come finire il video. ha detto mettiamo punti i punti di... Diciamo <ride> punti di Anche noi mettiamo gimplotti episodio o punti di punti di No, no, no, un'altra cosa che volevo commentare era, il secondo io diciamo, aveva delle minuzi di dettagli parecchio inutili per chiunque perché sono dettagli, cioè a me cosa importa se lei è partita alle 8.14? No, no, ma è divertente, cioè sono partiti tutti ultra tecnici precisi e poi alla fine non ci hanno saputo dire nulla di concreto, è una spiegazione. Perché i dettagli tecnici <ride> sono i dettagli obiettivi. E come, come dicevo io, ci cioè, hanno stordito di informazioni tutte ultra tecniche così, ah ma quindi il succo della situazione qual era per stordirci così non capiamo. E eh no, no, no. <ride> è... <ride> E alla fine non c'è stata una conclusione Cioè magari datemi una conclusione Qualunque essa sia Che sia complottare Che sia ufficiale Che sia ufficiosa qual... Dateci una conclusione Nessuna conclusione Ma io non ho capito La scena in cui si vedeva Alcuni di quelli che hanno fatto i cancazzi Tra virgolette All'aeroporto Cioè che perché lo Cosa si... rappresentavano quelle scene dell'aeroporto? Perché lo chiediamo no, no, no. Non c'è scritto né dato Nora Potrebbe essere in qualsiasi momento No, no L'immagine li perché... Troppo, cioè, fluida, per i troppo fluida per i sistemi dell'epoca troppo fluida per l'epoca deve essere un po' più a scatti quindi lui vuole quindi, dire che non c'è futuro <ride> non ho capito quindi no cioè perché lui diceva che loro non c'erano sull'aereo non lo so quindi era tutto controllato da Bush. da Bush o da Bin Laden ah, scusami cosa era tutto controllato cioè ah, aspetta forse Ah forse ho capito forse il loro diciamo eh, argomento era che i sti aerei erano controllati da remoto, quindi erano dei droni? No, sia aerei, era, cioè il pilota in mm -hmm. realtà era in combutta con chi ha deciso di fare sta cosa ed era lui il kamikaze. Ma poi è stata accollata a quelli di Al Qaeda. Mm -hmm. Di Al -Qaeda, Al Qaeda? a quei quattro tizi però loro, fondamentalmente, non erano nemmeno sugli aerei, perché non... Allora, non c'erano sugli aerei, perché non comparivano nemmeno nelle telecamere, nelle liste passeggeri... Nella lista passeggeri. No, ne, ne, ah, neanche nella lista passeggeri? No, e poi lui aveva questi video di loro negli aeroporti, in questo aeroporto, senza date, e senza niente, e lui dice che le immagini erano troppo fluide per essere del 2001. Quindi, siccome loro erano stati anche dichiarati incapaci di portare Pff, un aereo so, tipo no. Cessna... No. Quindi non potevamo dirottare un quindi, quindi è stato qualcun altro messo da qualcuno in po dei poteri forti. C'erano sempre i poteri forti. E quindi penso in questo caso dovrebbe essere tipo Bush. Cioè. Mm. Ho Vabbè, erano discorsi tipo sabato sera. Da osteria. Sì, sì, la osteria, numero osteria numero uno. Osteria numero uno. Avete altro da aggiungere? Perché lui, Io ti credo qua che io, io non posso commentare qualcosa che realmente non ho capito, capito Siamo abbastanza confusi Uno screen mentale del video 2 Mattina. No, no, perché poi magari te lo sogni stanotte no, no. A me è piaciuta la citazione su Mazzucco Ah, certo quoto c'è da dire questo: quoto, Mazzucco ci aveva regalato emozioni qualche episodio fa. Il che mi ha, cioè, non me l'aspettavo perché pensavo il video fosse più vecchio. Non l'avevo visto prima, Sì. Abbiamo... in realtà è 11 mesi fa, quindi, eh, certo, ci sta che lui come personaggio appare. professore Mazzucco. Abbiamo scoperto cioè, è... che anche, Cos'era il giornalista documentarista? Documentario, no, regista. Ah, regista, regista, regista, regista. Perché lui è regista comunque, ragazzi, documentarista. Può fare un documentario su... Quindi, quindi scusa, scusate, scusate, scusate, scusate. Un momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ma, quindi, io che monto i video di Ginplotti sono regista. Sì, ora tu sei regista. Certo. Tu, Ma non è or... lo... Aspetta, Anche sceneggiare. Allora, sì, più o meno sì. Direttore delle luci sono io. Regista tecnico. Te. Vabbè. Il tipo tecnico. La ti scenografia dire. siete, è lei, no. tutti siamo cameraman. Sì, esatto. Siamo tutti cameraman. Ma me posso mettere <ride> un curriculum? Mo? Che sono regista. Io farei un annuncio pubblico. Se vi sento un team per fare un video, chiamateci. No, possiamo no, finire. No, siamo Io finirei qua, ragazzi. E quindi io vi mando al, al prossimo episodio. Sperando che troviamo dei, dei video più convincenti, perché noi ci vogliamo convincere di queste teorie del complotto e eh, speriamo di trovare qualcosa di che si addice alla... Esatto, ci vogliamo appassionare. Ancora non è accaduto cioè, quel video... Eh, C'è cioè, qualche illuminato cioè, ci stesse ascoltando, sì, ma siamo pronti ad entrare con voi. Il pian illuminare, questi sono gli illuminati, però non parlo Ma non vale. Scusa, scusa, scusa. Io non voglio essere tutti. gli illuminati. Posso chiudere la puntata in questa maniera? Sì, va bene. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.